Bentornati su Officina del Pilota, per chi non lo sapesse io sono Matteo e in questo video ti faccio vedere come ho restaurato la Renault Clio Williams e soprattutto quanto ho speso, ma non te lo dico alla fine del video né all'inizio, te lo dirò in mezzo al video, tra un frame e un altro, nascosto, così che tu possa impazzire andando a cercare dov'è quel momento, quel punto, così che la CPU, CPM il watch time di questo canale salga le stelle io posso finalmente guadagnarci un euro perché sto a fa fare fame con youtube in ogni caso ragazzi per te che sei nuovo considera l'ipotesi di iscriverti per te che sei vecchio non è che stai per morire già ci conosciamo e continua a mettere like perché il like è importante continua a commentare perché sai che io me faccio e poi ti dico anche ti do un consiglio vienimi a trovare su instagram ci vediamo tutti i giorni lì C ho le dita che... Veramente sembra che vanno a 2.000 all'ora per quante volte rispondo a tutti. Quindi dai, è da paura Matteo, ma ci fai vedere Stanley Williams? Ma certo, eccola. Buona visione. Che cosa? Restaurarla? Ma, ma non lo vedi in che condizioni si trova? È distrutta, lascia perdere. Non c'è un pezzo sano. Fender, sportelli, tetto, cerchi, interni. È tutta distrutta. Paraurti anteriore, paraurti posteriore, è completamente andata. È un restauro impossibile, lascia stare. Non ne vale la pena. Ecco lo stato in cui si trovava la Renault. Rio Williams, sei mesi fa. Siamo messi proprio male, ragazzi. Una battaglia, una battaglia. Ma la vincerò io. Cerca cerca, trovata un po' di ruggine, purtroppo. Più la smontiamo e più ci rendiamo conto che ci sono un sacco di problemi. <coughs> Sicuramente anche gli adesivi battitacco andranno via e dovremo lavorare di verniciatura qua dentro. Ruggine anche qui, va messa la guarnizione nuova, qua sotto il parabrezza, guarda qua dentro. abrasiva Cubitron, Luca non so se ti rendi conto di come sto trattando questo baule posteriore passando la mano vado a certarmi che la superficie sia il più dritta possibile però qui sento una buca quindi adesso stucco Ragazzi, siamo ormai al decimo giorno ininterrotto. Matteo si sta facendo un bip così Perché si è messo in testa di voler salvare tutti i pezzi originali di questa Clio Williams il baule posteriore neanche mamma Renault l'ha mai visto fatto così, anzi secondo me lo rifaranno come l'ha fatto Matteo Torrisi essendo il baule uno scatolato con le leve ho cercato di ridare la sua forma originale ma poi con lo spotter ho dovuto tirar fuori la, la lamiera che era rimasta incastrata dopo l'urto che aveva subito da dietro cosa ho fatto poi? ho passato una mano di primer su tutta la carrozzeria ovviamente ho smontato i pezzi e ho dato la prima mano di primer riempitivo perché era tutta sassata, piena di, di buche ogni mezzo centimetro, sembrava la cartina geografica dell'Himalaya perché ho dato una bella mano di primer all'inizio? Perché sinceramente non riuscivo a capire, neanche sotto la luce, eh, quanti fossero sti buchi. Non è che potevo stuccare tutta la macchina. Con il primer hai una superficie più liscia ed è più facile proprio vedere dove fare ulteriori aggiustamenti con lo stucco. Questo per esempio non ha ancora ricevuto la mano di fondo. Questo sì, lo trovo già in un ottimo stato rispetto a prima. Considerate ragazzi che ho passato la prima settimana di lavoro sulla Clio Williams a togliere la terra. Ho dato la prima mano di fondo a tutta la Clio Qui ho continuato a stuccare e rasare perché sulla parte bassa della portiera destra c'era ancora qualche imperfezione Queste verdine celestine sono semplicemente delle piccole stuccature dove ho tappato dei buchini tipo questo Ok, lì mi sono accorto dopo aver dato il fondo che c'era una piccola buchetta Quindi ho ristuccato La preparazione per dare il fondo è lunghissima, anche perché poi la macchina era piena di bozzi, quindi non ti dico per raddrizzarla ore e ore e adesso sto diciamo staccando le guarnizioni sto cominciando a pulire le parti che poi vanno comunque, queste vanno rispolverate di blu Thank you. Sotto il battitacco, quando ho tolto l'adesivo ho trovato che il montante era piegato, pieno di buchi, è già stuccato, quindi la macchina aveva preso sicuramente una botta qui. Ragazzi, questa Clio comincio ad odiarla. Beh, dai. Oh, allora. Dove eravamo rimasti? Fondo dato, seconda mano data, carteggiata sulla seconda mano di fondo con carta vetrata 500 e 800. Giusto? E poi, Dio vede, provvede. Il colore è bellissimo, eh. mi fa impazzire, che scelta ragazzi che fecero anni fa Bello, sì, bello bello Queste mochette le facciamo tornare nuove, vero Cla? Per forza Abbiamo speso 1000 mi... euro per tutto, tutto, il restauro della Clio Williams. Com'è possibile? Non ci crederai mai, eh. Rimani incollato, te lo dico tra un po'. Dai, qui spiano, rimuovo tutti i difetti di verniciatura con la 3000 e anche quel tacchettino lì, lo vedi? Quello è figo, eh. Quello toglie gli sporchini, chiamati così in gergo, o perlomeno boh, forse solo io li chiamo così montiamo lo sportello avvitiamo lo sportello qui non fitta quindi utilizzo gli utensili beta da una bella limatina tac e adesso magicamente fitta lo riavvito li riavvito siccome non mandato di mettere un brano qui sotto ho detto adesso faccio un po di voice over Riappoggiamo il cofano. È opaco perché è stato spianato con la 3000, no? Poi va lucidato. Di nuovo, rimozione sporchini. Ecco il rise up. Oh, utensile beta. Bello. E si ripara. saldatore per plastiche beta utilissimo perché la parte interna del paraurti dove va agganciato era tutta slabbrata e quindi il paraurti rimaneva fuori tipo di 3 cm. col saldatore delle plastiche ho risolto fari anteriori, frecce, riavvita tutto bomba ragazzi, bomba ragazzi Going i got this mind trim, I had it make me keep Flawin', keep pull shots Keep point, it's no more Rockin', my head got no release for it I see a flip, flip I Make a flip, flip I'm a hustler I just hit a lick This that double shift, this that Overtime, I'm on my job player You know I was born to grind, it's for my People standing up until they back hurt It's for my people standing up to get The cash, sir, my minimum wage Niggas and all my cash clerks This shit I gotta do, but yo, I need the This is the fucking with me way before my bachelors They fucking with me yo. they say I need a master's They must have never heard me rap, that's a fact word The system got me on my back, what's the answer? Down low, up top On my way to the bag at the bus stop, bus stop Some blow, some flop I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, gon' pop Don't stop, keep going My, my head make me keep poor keep it's it. no more in my head, yeah. no release for yeah. fucked up, yeah. son I passed out passed I don't wanna breathe much. I just wanna pass out, pass out. reaping what I sowed yeah. that's, that's what I'm doing cousin keeping to my own's not how I'm moving cousin moving black up. emperor yeah. open the cash register running sales yeah. back to back to back peddlers, how can I help you yeah. how can I shelf you yeah. dealt with wealth, please help yourself Elf, you hear the way I be rocking on the beat I'm a rock star, pushy boy, I rock ass yes, to sleep I'm leak from the seasons I spent on my fucking job And I signed a fucking deal I just owe that shit to God hey, hey. down low, up top. up top On my way to the bag at the bus stop. stop Some blow, yes. some flop I ain't got my shot yet But I'm going pop, don't pop Don't stop, keep going I got this mantra in my head oh it'll keep flowing, keep flowing Pull shots, keep pouring It's no more rocking, I ain't got no release for it Hey, yeah, love, up top love, up top dunque signori per comprare i cerchi originali prima serie per farli sverniciare col chimico per riverniciarli a polvere e per comprare gli pneumatici nuovi sono stati spesi esattamente 1200 euro più altri 300 euro per comprare il sedile di guida e il volante originale totale 1500 euro mi direte, e tutto il resto? Beh, io come influencer ho ricevuto una sponsorizzazione da Flaminia Colori in collaborazione con Gelson per tutto ciò che riguarda i materiali di consumo. Insomma, invece di farmi pagare per realizzare un video per loro, ho preferito un po' di scotch, un po' di carta, telo elettrostatico, stucco, primer, vernice, carta abrasiva, vernice per plastiche, prodotti per sgrassare, per lubrificare, pasta abrasiva, pistole per spruzzare, utensili, eccetera eccetera. Flaminia Colori si trova a Roma, questo è il loro sito, c'è anche il numero di telefono e potete seguirli anche sulla pagina Instagram. Se avete bisogno chiamate a nome mio e chiedete di Manuel. Invece per quanto riguarda i pezzi di ricambio della Williams, un fan accanito che si chiama come me, che avete già visto in altri video, aveva dei pezzi in garage della Williams che non usava e ha pensato di regalarceli. Ragazzi c'è da considerare anche la manutenzione del motore, dei freni, dell'impianto elettrico Quindi io credo che senza aiuti il costo del restauro sarebbe lievitato a livelli molto più alti Non so quanto ma penso e confido in un vostro commento Quanto potrebbe costare un restauro del genere senza nessun tipo di aiuto? In più questo restauro mi è costato del tempo e molta fatica Però come sapete per me non è un lavoro, è un hobby ed è veramente un piacere farlo Vedi? Non so se avete mai visto una roba del genere, ma questo qui va incastrata nel modo giusto e nella posizione in cui mi trovo non è facile. Se mi cade, mi prende un attacco isterico. Oh, Gesù! Aspetta, aspetta. Mi è caduto un po' visto. Non c'è più. Nella variante intrusione della Willy sono pressoché nulle. Concentrati così. Oh, Bello! Quanto godo quando succedono queste cose! Funziona! Dentro, come puoi vedere, la situazione è cambiata drasticamente. Va passato un prodotto che rinnova le plastiche, i moquette, i sedili ovviamente puliti, belli belli, devo dire, guarda qui. Eh? Insomma, non è male, eh? Anche il cielo, tutto completamente pulito, molto meglio, volante originale. Cuffia del cambio nuova, mancano ancora dei pezzi da rimontare, i pannelli degli sportelli, ma non manca molto. Ragazzi, per quanto mi riguarda ho praticamente finito, sono oltre il 90% dell'opera. Li vedi questi? Queste colonnine qui vanno cambiate, ovviamente, e vanno messi i bulloni originali. Qui c'è un bel graffio, devo fare un ritocchino, purtroppo. Le bacchette nere sono come l'originale e invece queste le ho lasciate blu perché volevo vedere se mi piaceva insomma allora la macchina deve essere tutta originale per avere valore è vero ma deve anche essere una prima vernice questa è stata verniciata 18 volte quindi mh, apportare qualche cambiamento estetico un po' personalizzato eh, potrebbe essere un'idea come per esempio per i fendi nebbia ci vogliamo mettere delle, delle grigliette comunque non me le vogliate se abbiamo cambiato leggermente l'estetica per quanto riguarda gli specchietti invece che come vedi mancano eh, è perché non li abbiamo trovati in uno stato decente insomma quelli della prima serie ancora non ho capito quali sono in ogni caso eh, guarnizioni quasi tutte cambiate tranne questa che mi manca questa qui quelle interne riapro queste qui interne sono state tutte cambiate ovviamente non sono nuove però sono messe bene ho riverniciato i tergicristalli eh, le maniglie delle portiere ho messo le guarnizioni nuove lì dentro qui ho rinnovato tutte le bacchette in plastica. Ho riverniciato tutte queste parti in plastica compresi eh, i tergicristalli del parabrezza, la griglietta del cofano, mi manca la freccia sinistra, l'antenna anche l'ho riverniciata. Eccola qua. Quindi diciamo che il mio lavoro è quasi terminato. Ora entrerà nei prossimi giorni dal meccanico e dove verrà rimontato tutto il motore, ovviamente tutte le parti elettriche dell'elettrauto per intenderci eh, verrà messa in moto, seguirò i, i lavori ovviamente facendo i video e poi rientrerà qui dentro e rimonterò gli specchietti cambierò le ultime due guarnizioni in plastica che devo mettere e i dadi nuovi dei cerchi verranno installati direttamente dal meccanico e poi vabbè, monterò la griglietta qui davanti e le grigliette per i fendinebbia. Dopodiché una bella lucidata e un po' di cera e ci siamo. Ora chiamiamo il giovane spadazzo, per cui vediamo quale sarà la sua reazione. Ti piace? Senza parole. Senza... Manca ancora qualche pezzetto, siamo al 95%, però quella è la prima soddisfazione. Comunque, se voi siete nuovi su questo canale, eh, ci sono due episodi fantastici riguardanti la... Da Grey Williams li mettiamo qua e quindi andate a vedervi perché questo è il progetto che ha lanciato un po' tutto sì, il canale è sì, vicino sì, del pilota quindi sì, sì. merita, merita, vedete tutto quanto di fila No, wow, l'adazzo ho appena visto che ho cominciato a carteggiare con la, così con la carteggia eh, sparito e trovato due <ride> mago spadazzo <ride> scusa, no vabbè, vabbè, comunque stavo qua il stavo... mago sei stato tu eh grazie, eh. grazie, però a proposito delle magie eh. non lo potevi fare con una bacchetta magica, con un incartezzo che yes. scusa? Eh, cioè io sono, sono, sono, sono, sono, sono nove mesi Ma, che sto a fare te la faccio fare come era prima? pronti? 3, 2, 1... Mettete like, iscrivetevi al canale, arriviamo a 10, 20.000, 100.000 like, mi raccomando. Il prossimo episodio della Williams sarà su strada, perché adesso entra dal meccanico, verrà rimontato il motore, rimesso a posto, tirato al lucido, tirata al lucido anche la macchina ovviamente, perché tornata dal meccanico eh, verrà lucidata da me e poi ci, ci siamo, insomma, ci sarà l'ultimo episodio. È stato un piacere vedervi, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!